Eh, il progetto di Monte Analogo prevedeva eh, lo, lo sfruttamento diciamo, di, questa, di questa struttura per la creazione di un polo degli sport estremi quindi un qualcosa di molto eh, importante per, per tutto ciò che riguarda la parte del, del, della bassa valnerina ma anche di quello che riguarda marmore e piedi quello che ci chiediamo è che fine abbia fatto questo progetto, perché? Perché questa, diciamo, questo progetto è stato presentato, eh, pro progetto fatto dall'architetto Walter Ballarini, credo, eh, è stato presentato da questa fondazione vicina diciamo, al mondo della sinistra nazionale eh, di nome I a Preveggenza Tecnologica. Mi ricordo che mi interessai dell'argomento all'epoca per altri motivi, altri motivi che riguardavano mm, un po' la figura misteriosa del eh, dottore Oreste Grani, che bene o male possiamo ritrovare in vari articoli su internet, vi invito ad andare a cercare, e anche fondamentalmente delle, dei collegamenti eh, apparentemente inspiegabili con dei progetti molto mh, misteriosi, eh, legati all'applicazione di eh, male, tecniche di intelligence alla sicurezza eh, eh, all'interno delle città quindi oltre alle e dell'applicazione delle tecniche di intelligence mi ricordo che anche lei aveva partecipato a un convegno in senato proprio su questo argomento come relatore che ha ricevuto anche un'onorificenza da, da questa fondazione, poi all'improvviso la fondazione è sparita su internet non se ne trova traccia io sinceramente penso che presenterò un'interrogazione per chiedere comunque quello che riguarda la parte ovviamente del Comune e dei rapporti che, si sono, che sono stati sostenuti. E' è sparito tutti quelli che, sono, che riguardano, cioè tutte le, le, le tracce di questi progetti e credo che comunque noi non possiamo eh, buttare via un progetto simile, una, comunque un'idea simile di riqualificazione di quello spazio o del, comunque anche dello spazio del, eh, dello stabilimento elettrochimico di Papigno, che è, credo sia fondamentale per ciò che riguarda la valorizzazione dello sport, in fatti specie gli sport estremi, legata alla, diciamo, al turismo. Grazie.